ciao e benvenuti in un nuovo video allora come vi ho anticipato tempo fa avevo iniziato una collaborazione con Look Fantastic ed effettivamente mi hanno iniziato ad inviare alcuni set ed eh, per mostrarveli ovviamente e per vedere i prodotti ed eh, hanno pensato di mandarmi anche la Beauty Box che se non ricordo male avevamo già aperto alcune un anno fa, due anni fa ed eh, come prova per vedere perché altre ragazze sul web ed fanno questa cosa e quindi se mi interessa dovrei fare la stessa cosa anch'io però ovviamente non è che deve interessare a me, deve interessare a voi quindi cioè, a me interessa tutto, basta parlarmi di beauty e mi interessa tutto, sempre però ed è ovviamente se è una cosa che a voi non interessa non, è, non accettiamo neanche allora sarebbe che c'è un abbonamento ed è disponibile alle beauty box, eccole qua, quelle mensili, se non ricordo male il prezzo della singola box è 20 euro, poi va da abbonamenti di 3, 6, 12 mesi fino ad arrivare a 14 mesi a 15 euro, se non ricordo male, ed è dunque, cosa fanno le altre ragazze? Ricevono la box ogni mese, ed è sperando perché dall'Inghilterra, allora, comunque, e ricevono i prodotti ogni mese. Aprono la box in tempo in modo che se le ragazze vogliono, sono interessate a quella box. Le ragazze che la seguono eh, riescano ad acquistare la box con il loro codice sconto. Ok, fino a qua ci siamo il mese dopo. Eh, oltre ad aprire la box del mese, ed, eh, ho visto che eh, fanno una carrellata un attimo dei prodotti per dire come si sono trovate. ma prima di accettare o meno hanno mandato una box di prova da vedere come si comporta e allora io direi adesso la apriamo vediamo cosa contiene, come si presenta e poi mi farete sapere voi perché comunque è... mi piace la scatola comunque sarete voi a decidere allora secondo me questo qua fa un po' molto spoiler quindi per il momento la teniamo qua questa è la box ok ok e si presenta così allora prima di aprirla io ho paura di due cose che look fantastic metta nelle beauty box in queste e tanti prodotti di Elemis e Avant vedo che pompano tanto su questi due marchi che a me piacciono assolutamente ma li trovo molto costosi rispetto ad altri in commercio mh, simili vedo che nell'inquadratura si vede il mio cuscino di Snoopy quindi ve lo mostro meglio mm. preso tempo fa io ho fatto anche il video su Wish ok, allora prima cosa che è pronto è Satin Sleep Mask Glow quindi è la maschera mascherina da notte ok in raso quindi satin raso si sì, e in modo che non vada a creare segni sul viso. Ok, non le uso, ma ok. Ecco, eh, le avevo appena detto, e effettivamente eccolo qua. Elemis Pro Collagen Marine Cleanser Anti-aging. Diciamo che è un bel formato, 30 ml è un bel formato. L'avevo appena detto. Allora, io sinceramente sto guardando questa box e mi sto chiedendo perché. Però va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, Starsin VIP è Gold Mask, ha ah, una maschera occhi rivitalizzante con due patch. Allora, il patch per gli occhi sono sempre assai graditi. Ok. Ok. Qui c'è una bustina che immagino che contenesse questo e questo sono davvero curiosa di provarlo perché ho sentito tanto parlare di questo marchio e non ho mai parlato niente lotti London questo è le blush colore non c'è scritto però vedo che non è un formato veneta perché c'è scritto not for sale ecco questo qui che carino è un, Dio, è un rosino delicatissimo al fine ok però sono curiosa di provarlo è, è un marchio che non conoscevo adesso però lo mettiamo dentro la so, bustina è un marchio che non conoscevo ma ero davvero curiosa di provare poi vediamo spotlight di Eiko illuminante in matita Oddio, mi sembra un po' una travel size 1,41 grammi prodotto che okay, ho visto da qua ho detto ma che cos'è Hollywood browser quindi browser È un rasoio rasoio per definire i peli del viso, sopracciglia, non, non necessita di eh, crema, sapone o d'acqua, ok, sentite tutti questi silenzi e che mi sto chiedendo perché allora invece la confezione è carina perché viene con il rasoglietto ok e la sua custodietta. ok ok e... devo essere sincera in questa box pubblicherò mai questo video? non lo so se io mi trovassi a dover promuovere una box del genere non lo farei magari vale tanto magari vale tanto non ci sono i prezzi magari vale tanto allora nello spoiler i prodotti sono questi e qui c'è un pennello non questo rasoio ed effettivamente ci sono tutti i prodotti con anche il pennello sinceramente avrei molto preferito il pennello sinceramente ma davvero tanto allora la parola a voi magari conoscete le box di you fantastic sono sempre così o è un caso perché se è un caso ne riparliamo se sono sempre così fermiamo fermiamo tutto e stop però voglio sapere da voi perché, de, perché siete voi a dover decidere ovviamente come sempre e niente, quindi questo video finisce qui per il semplice fatto che dovete dirmi voi che cosa ne pensate e lotti London! Sì, finalmente posso provarlo, tutto il resto e però fatemelo sapere voi, se la... adesso intanto andrò a vedere... E dei video di altre ragazze se per caso non ha ricevuto il pennello e oltretutto andando indietro come sono i video, cioè delle box indietro perché non la conosco, con Look Fantastic collaboro davvero da poco quindi non, non conosco la beauty box e fatemi sapere tutto voi a questo punto e niente, spero di essere utile <ride> e vi do appuntamento al prossimo video, ciao! ciao! e sono qui! ciao!